Ability. Allora, abbiamo una vasta gamma di gamma. Ability. Se siamo gli uomini li facciamo con hai Se jump. siamo gli uomini li facciamo con bomba No high jump Va bene dai accetta la sfida E non la dobbiamo togliere High jump arena Se prendiamo l'abilità la si sta E guardi che puoi andare sia su Comunque qualcuno l'avrà già fatto No sei stupido Già l'hai perso Anche tu Hai preso no, danno mi... ecco. <ride> Ho preso danno che poi è abbastanza facile. Sì, ok, però non è, non, è pratico, non è molto pratico. Cioè, in realtà non è malissimo, eh. Cioè, me la ricorderei peggio, onestamente. Solo che probabilmente con alcuni boss fa i premi di vincibilità sicuramente aiutano. Però. Non è il meglio del meglio. Ok, proseguiamo. Adesso è un gioco da ragazzi, fa che buono. E noi? Sì. Abbiamo sì. un'abilità sì. che si chiama Salto Grosso. Salto Alto. Super K. Ah! Ah non si chiama... Ah non si chiama... Ah iJump. Si chiama... No si chiama iJump in inglese. In, in, in. Sì dicono in italiano. Ora... Non, ah, si, non hai mai notato. Jump. Oh l'abilità High iJump è rotta. Però... Preso un, ho preso un danno ma è stato per errore. Ah comunque abbiamo una possibilità solo di, di continuare a giocare se perdi la vita presente alla fine di una boss battle cioè che no, muore nel frattempo se boss e poi la troviamo nella... Sì, è sì, sì, sì. Ma poi è l'unica probabilità, è così, eh, ed è, no, sì, no, sì, è così prima che una... Quindi cioè non dobbiamo annullare la cosa direttamente quando.. Sì, sì, sì. Ho preso danno così, seriamente. In effetti non possiamo uccidere i boss così facilmente quando muoiono. Cioè non possiamo distruggere il <ride> loro Ok, caldo. Okay, no, no, dobbiamo dovrebbe essere Bisogna di cura. No, non mi interessa. Tanto non useremo mai così tanto. No. Adesso sopravvi Puoi tornare al prossimo no, round so. è vero non puoi morire Perché sennò perdi la vita Marco Non morire anche aeree. Dai muore Tanto se ne vado solo Ah ora okay. usiamo ah. Dubbior Aspetta Ora mio non ha funzionato non so Marco farlo si, farlo. Su, io, si okay. Non posso rientrare allora. Dovevo restartare grazie eh, basta che non attacco io Quanto godo se c'è il campo Ora Non ci sarà mai Ok E <ride> allora, eh, <no. ride> Marco perché, perché devi morire? Io se lo so, si è che non morire, non morire Eh, whisky whisky non è, almeno come c'ho basta adesso spammare Marco, spammare, spammare Tanto realtà devo fare questa battuta da mezzo se spammare <ride> No hit io No Hit Super KO Vai tsugi. Contro coso Aia Contro coso <ride> No way coso il, il mio boss preferito Però tu già ti devi curare Perché se muori sei stupido Però no, aspetta allora, Cacchio Ti devi curare per forza Tu devi <ride> là allora. allora Eh appunto per questo ho detto che Non prenderlo, Non lo prendere Vuoi fare una cosa combatto io tu resta tipo a pararti fai quella roba da già, ok? non possiamo, possiamo prenderci Ma tanto vale che prendo io i danni poi prendiamo un maximo e ce lo dividiamo dopo possiamo... no potevo morire benissimo eh vabbè che ne sappiamo non è un rischio, è troppo grande cioè capite è una cosa che dobbiamo... Sì ma è perso due volte di seguito con quante eh, probabilità bon, no, non lo cerca di evitare di fare quello verso il basso perché tanto mi salta. riesco a prenderlo troppo basso <ride> <ride> cioè è ciccione, è cincione, però è basso Capisci? Tanto quanto sì. kind of più era questo, ragazzo? Sei Ah, ok è Canonico, così, forse Questa è l'unica abilità, probabilmente, inutile contro questo boss E <ride> gli altri sono inutili contro questo boss Sì, perché questa almeno ti lo lustra attraverso cioè, il, il suo rotolare Attenzione, ora sa ancora... <ride> Non ucciderlo, non ucciderlo Ok, sì, intanto c'è il tempo di... Oh! Mi ha mangiato! Eh, carica adesso Non è troppo difficile Sì adesso ti fa danno sai sì, sì, sì. Cioè, non, è... No, non è vero stato... caso non ti è fatto caso Preparati che adesso salta Ora Pum Pum Pum Pum Oddio Attento Pum Pum Pum Pum Pum Ce l'hai Pum Pum Pum Pum Pum Pum Pum Pum Pum è il tipico suono di Andia Marco! Basta! Oh Tu perderai la vita? Io lo so Ci farai perdere la sera perché perderai la vita Vabbè, non è la cosa più importante del mondo Sì, la cosa più importante del mondo è non perdere la sfida so. Non è la cosa più importante dell'universo universo Sì, lo è sì. <ride> dipende la stessa continuazione Non è la, la cosa più importante dell'universo, Dobbiamo sostenere i nostri no, no. limiti. Sei, sei là, no, no. Con, con te ciao, esatto. Allora. Super Chaos. K. No, Super K, Super <ride> K. Ah, sei proprio l'abilità oppure sei Kirby Super K? Super K non è un'abilità, Super K è il nome di Kirby. Non è che ha la L'abilità è i Jump, oppure salto out. Kirby i Jump. Can we say I don't know And try Can Il salto alto di che? Guarda, guarda guarda che non mi spinge verso il boss Mega nice! Mega beast! Mega beast! Mega beast! Ma non è che... Guarda, guarda <ride> Ma non è colpa mia che ti metto a zosso Si, è colpa sei rimasto Oh! No, no, no No, no, no, no, no No, non vale No, no, no, no E niente Parasole, parasole, o oh frusta? Parasole, oh, frusta. parasole. Mm, non lo so in realtà. No, parasole è utile, mm, no, non lo so in realtà. Dai, eh, jump più potente, Madonna santa. Oh, mi... Ci serve davvero il maximum contro i mini boss. Cioè. <ride> eh, però, che vuoi? Basta. Io sto metà vita. perché fai schifo. Fai tu schif Get good, cows, get good. Bro, ha attaccato la, la goccia d'acqua. I hate what? No! Marco, sto. Sei scemo! bene cambio di piani, sparasole sole. No, no, no, no, niente, sparasole <ride> Niente, <sparadone. ride> oh, oh, sparasole sole. Ho l'abilità spara sole, però. Si, sì, è me la puoi idea. Ok, uh, si. Sì. Me l'avevo già fatto. No, ah, è vero. No. Abbiamo rovinato la run. Non hai fatto niente! Non mi niente! Mi sei entrato. Perché gli battavo così? Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! ah Fish! piace Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister Fish! Mister e me lo chiedo anche io però non è che ne c'è una spiegazione al motivo se, se morissi perderei la run hai già, hai, ah, già specificato che è la cosa più importante dell'universo attualmente esatto. bravo, esatto <ride> vedo che cosa Ma tanti oh. i boss che camminano in modo imprevedibile di questo ragazzo qua distruggi il razzo adesso aspetta ora Non possiamo? Sì, no, so. oh, dio. come? Oh, sì. vai, mangia la, la vita, prima. Normale che ti sei tolto. Sennò ah, dovevo diseggerlo. No, no. no, okay. Sì, certo, Marco. Okay. Contro i Fenix non servirebbe, di regola però, per essere sicuro. Attenzione ora. Non so perché ti sto pensando cioè, abbiamo già giocato, l'avrò sconfitto 5 minuti per il boss. E addio. Due volte, poi. Piccolo wispy, lol. Ok, stavolta attenti ai mini boss Marco, non me lo farai ripetere Non è tu quello che ha perso VEGO BOOST Ok, attenzione al che è fastidioso Oh, appena dico attenzione tu prendi una. Smetti a dirlo Guarda, guarda, l'ho appena detto Attenzione ora che salta e poi... Non smetti a dirlo, smetti a dirlo, attenzione Qual è la seconda cosa più importante dell'universo ora? io che vinco la lotteria, perché ho... Ho iniziato a scomere siamo in un punto in cui possiamo abusare di tomito tanto che se ne frega No Sì Tanto siamo, abbiamo così finito la, la cosa Guarda, eh, siamo agli yeah. ultimi boss, mo c'è la lore e ora Magolor Nooo, no, abbiamo fallito la sì. sfida Basta Ma <ride> si può fare anche così per la Fa tantissimi danni, guarda quanti danni fa Andiamo a attaccare Mi, mi lascio. attraverso E okay, poi no, possiamo basta. squamare il mazzo. li gli rimane pochissima <ride> vita <ride> non l'abbiamo fatto subito è fantastica cosa. Ma perché? perchè? perchè ci serve per cosa? è l'ultimo boss non è l'ultimo boss c'è anche ex il <ride> <ride> no. ok, okay qua. Eh, qua. abbiamo capito Corri, che super capo è abbastanza corre Marco che si perde la vita qua adesso all... la vita che siamo vicino alla vita che poi abbiamo ancora un altro mazzo in internet no oh. eh, Se... ora è l'ultimo boss cioè. Cioè Magoloro X No Magolor X, Magolor Soul Ma. Magolor basta. Eh, questo. Portiamocelo, tanto chi se ne frega. <ride> Troppo facile, Marco! That's La, la easy! Box solidbox per colpirla inoltre Però allo stesso tempo, quella per essere colpito da lui è bossa. Guarda, il posso avere sulle praticamente però... <ride> lo farei neanche. Secondo me il supercapo è un po' OP. Allora. Non è invincibile ora. Allora. Sì, no, no, yeah. dovrebbe essere invincibile. Ora. Io so ho ora ti hai preso la è lo stesso, grande ma è carissimo ora alle superamilità oh, giusto, non è vero che basta usare K. lo chiamano superk e OP un'ombination ok tutto caps K e OP si hashtag rischioso no, hashtag videoclip Hashtag io direi che è arrivato il momento di usare il max non ce la possiamo più fare presto Marco, approvvigio a te chi e metti come thumbnail chi chiave che vola tipo preso da B2. Va okay? okay. Quindi niente, l'altra è molto easy devo dire. Questo easy. Bene, bene prossima, nel prossimo video faremo la alla finale. Non